Ciao a tutti oggi prepareremo il ragù di carne il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono salsa di pomodoro acqua foglia d'alloro concentrato di pomodoro vino sale tritato pepe pancetta sedano carote olio burro e scalogno diamo il via alla ricetta mettiamo all'interno del boccale la pancetta e la tritiamo per 10 secondi a velocità 8. Tieniamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo la carota, il sedano, lo scalogno, il burro e l'olio e tritiamo per cinque secondi a velocità sette. Torniamo sul fondo. Adesso facciamo insaporire 10 minuti. 120 gradi, velocità 1. Senza il misurino. Adesso aggiungere la carne. e insaporire sempre senza il misurino 5 minuti 120 gradi antiorario velocità soft adesso riuniamo un po sul fondo del boccale Attualmente la consistenza è questa, adesso andremo ad aggiungere il vino e lo faremo sfumare sempre senza il misurino per 5 minuti. Temperatura paroma antiorario velocità soft. Adesso aggiungere la passata di pomodoro. l'acqua la fogliolina di alloro il sale il pepe e il concentrato di pomodoro a mescolare un attimo con la spatola e facciamo cuocere per 35 minuti 100 gradi anti orario velocità soft andiamo a chiudere col misurino il nostro ragù è pronto andiamolo a trasferire in un contenitore eventualmente verificate di sale e aggiustate ragù di carne si conserva in frigo per 3-4 giorni grazie